Siamo in compagnia di Carlo Lucarelli insomma, volevo, volevamo cominciare chiedendole un po' un commento generale sulle tematiche che sono state affrontate quest'anno a Politicamente Scorretto. Ecco. Beh, come sempre sono tematiche molto interessanti e la cosa curiosa, è, se vuoi, è che sono sempre di estrema attualità, anche se magari le decidiamo sei mesi prima o pensiamo, eh, sarebbe bello raccontare di questo, poi arriviamo a questo appuntamento e ci accorgiamo che stiamo parlando di cose che sono sul giornale ieri, oggi, e ci saranno anche domani. E le tematiche di quest'anno con una certa attenzione all'immigrazione, ai problemi della eh, mafia dalle nostre parti, alle relazioni familiari, beh, sono tutte importantissime. Politicamente scorretto è giunta la sua quattordicesima edizione, oppure come diceva lei è sempre attuale. Qua, ehm, come si è evoluto secondo lei in questi anni politicamente scorretto? Beh, io mi ricordo fin dall'inizio, siamo partiti benissimo, mi ricordo perché è una cosa che non sapevi, la gente verrà, ci seguiranno, che succede. Abbiamo avuto fin dall'inizio un sacco di gente qui a sentire i dibattiti, un sacco di gente sul palco importante a parlare di cose importanti, un esercito tra poliziotti, carabinieri e di scorta delle persone che venivano a parlarci e poi le famose dirette streaming e così via che ci hanno, hanno allargato la platea. Direi che come interesse siamo rimasti così anche come partecipazione emotiva perché il bello di Politicamente Scorretto è che discutiamo degli argomenti ma io mi accorgo che c'è una grande emozione, una grande tensione, stamattina il ricordo di Lolli per esempio bellissima cosa, molto, molto emozionante e così anche quello che, fa, insomma, che, che, che succede in questi giorni c'è sempre una qualche parola, un qualche, come dire, una qualche frase ad effetto, non studiata prima che io personalmente mi porto a casa alla fine di, di queste, delle edizioni Qual è a suo avviso il valore di organizzare delle rassegne o delle manifestazioni di cittadinanza attiva come politicamente scorretto in un momento storico come questo, in cui magari si tende anche a livelli alti a informarsi attraverso semplificazioni, slogan? Certo, no, infatti eh, il bello di quello che succede qui è che abbiamo il tempo di approfondire gli argomenti nei dibattiti. Per cui i famosi tempi televisivi qua non ci sono, non ci servono. E in più riusciamo ad approfondire i dibattiti con delle testimonianze che molte volte sono così importanti, così dirette, che creano delle forti emozioni. Ora, approfondimento ed emozione sono due cose che ci servono, in un momento in cui di solito si tende a fare in due minuti con un titolo e a mantenere le stesse convinzioni che avevi prima, anzi a cercare delle conferme. Qui invece no, non succede così. È anche un momento, come dire, per eh, parlare di cose di cui magari non avresti parlato prima. Io ho come simbolo in testa, quella volta che eravamo seduti lì nella sala, e ci sono le vetrate e vedi quello che succede nella piazza nella piazza c'era la macchina di Siani dove è stato ucciso Siani dalla, dalla camorra e, e io mi ricordo che mentre stavamo parlando c'era un signore che si è messo in ginocchio perché aveva un bambino piccolo che gli arrivava all'anca di fianco alla targa e gli stava spiegando cos'era quella macchina lì mi immagino il bimbo che dice che è questa macchina verde e il babbo gli spiega Siani a un bimbo di 7 anni con le parole giuste naturalmente eccolo qua, vedi cos'è che fa questa cosa